Il tema della meditazione di oggi è saremo con il, sempre con il Signore, saremo sempre con il Signore. Volevo partire da una lettura di un'udienza eh, generale di eh, Papa Francesco. Questa udienza eh, lui la fece mercoledì 18 ottobre del 2017, quasi cinque anni. L'udienza si intitola La Speranza Cristiana, numero 37 Beati i morti che muoiono nel Signore Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte Una realtà che la nostra civiltà moderna tende sempre più a cancellare Così, quando la morte arriva, per chi ci sta vicino o per noi stessi, ci troviamo impreparati, privi anche di un alfabeto adatto per abbozzare parole di senso intorno al suo mistero, che comunque rimane. Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati proprio attraverso questo enigma, potremmo dire che l'uomo è nato con il culto dei morti. Altre civiltà prima della nostra hanno avuto il coraggio di guardarla in faccia. Era un avvenimento raccontato dai vecchi alle nuove generazioni, come una realtà ineludibile che obbligava l'uomo a vivere per qualcosa di assoluto. Recita il Salmo 90 insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio contare i propri giorni fa sì che il cuore diventi saggio parole che ci riportano un sano realismo scacciando il delirio di onnipotenza cosa siamo noi? siamo quasi un nulla, dice un altro salmo i nostri giorni scorrono via veloci, vivessimo anche cent'anni e alla fine ci sembra che tutto sia stato un soffio. Tante volte io ho ascoltato anziani dire, la vita mi è passata come un soffio. Così la morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio erano vanità, pura vanità, ci accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e di non aver cercato ciò che era essenziale e al contrario vediamo quello che di veramente buono abbiamo seminato, gli affetti per i quali ci siamo sacrificati e che ora ci tengono la mano. Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte. Con il suo comportamento ci autorizza a sentirci addolorati quando una persona cara se ne va. Lui si turbò profondamente davanti alla tomba dell'amico Lazzaro e scoppiò in pianto. In questo suo atteggiamento sentiamo Gesù molto vicino, nostro fratello. Lui pianse per il suo amico Lazzaro. E allora Gesù prega il Padre, il sorgente della vita, e ordina Lazzaro di uscire dal sepolcro. E così avviene. La speranza cristiana attinge da questo atteggiamento che Gesù assume contro la morte umana. Se essa è presente nella creazione, essa è però uno spregio che deturpa il disegno di amore di Dio e il Salvatore vuole guarircene altrove i Vangeli raccontano di un padre che ha la figlia molto malata e si rivolge con fede a Gesù perché la salvi e non c'è figura più commovente di quella di un padre o di una madre con un figlio malato e subito Gesù si incammina con quell'uomo che si chiamava Gairo. A un certo punto arriva qualcuno della casa di Jairo e gli dice che la bambina è morta e non c'è più bisogno di disturbare il maestro. Ma Gesù dice a Jairo, non temere, soltanto abbi fede. Gesù sa che quell'uomo è tentato di reagire con rabbia e disperazione perché è morta la bambina e gli raccomanda di custodire la piccola fiamma che è accesa nel suo cuore, la fede. Non temere, soltanto abbi fede. Non avere paura, continua solo a tenere accesa quella fiamma e poi arrivati a casa risveglierà la bambina dalla morte e la restituirà viva ai suoi cari. Gesù ci mette su questo crinale della fede a Marta, che piange per la scomparsa del fratello Lazzaro, oppone la luce di un dogma. «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo?» È quello che Gesù ripete ad ognuno di noi. Ogni volta che la morte viene a strappare il tessuto della vita, e degli affetti tutta la nostra esistenza si gioca qui tra il versante della fede e il precipizio della paura dice Gesù io non, sono, io non sono la morte io sono la risurrezione e la vita credi tu questo? credi tu questo? noi che oggi siamo qui in piazza crediamo questo? siamo tutti piccoli e indifesi davanti al mistero della morte però che grazia che se in quel momento custodiamo nel cuore la fiammella della fede Gesù ci prenderà per mano come prese per mano la figlia di Gairo e ripeterà ancora una volta talità cum fanciulla alzati lo dirà a noi a ciascuno di noi, rialzati, risorgi. Io invito adesso a chiudere gli occhi e a pensare a quel momento della nostra morte. E pensi alla propria morte e si immagini quel momento che avverrà, quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà, vieni, vieni con me, alzati. Lì finirà la speranza e sarà la realtà, la realtà della vita. Pensate bene, Gesù stesso verrà da ognuno di noi e ci prenderà per mano con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù. Alzati, vieni, alzati, vieni, alzati, risorci. Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede, è una porta che si spalanca completamente. Per chi dubita, è uno spiraglio di luce che filtra da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia quando questa luce dell'incontro con Gesù ci illuminerà. Bene, potete sbagliare. Quindi eh, mi piace sempre leggere e rileggere questa udienza che eh, Papa Francesco fa con una particolare grazia, come sa fare lui. E quindi anche questo è eh, avere il contatto con la nostra morte ma soprattutto con il Signore. Ecco. E, questo testo mi faceva ricordare un po' un'esperienza personale ormai nel 2014 eh, ho preso che mio padre si era aggravato no? e la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho ricevuto questa notizia eh, era una frase di Giovanni dell'Evangelista Giovanni questa malattia non è per la morte ma per la vita per la risurrezione quindi eh, ho cercato di meditare in quel tempo quel Vangelo di Giovanni, la, la vita di Lazzaro e um, leggendo e rileggendo questo testo, innanzitutto Lazzaro eh, viene chiamato amico no? nella traduzione, nella vecchia traduzione, invece nella nuova traduzione colui che tu ami. Allora mi chiedevo, ma che cosa vuol dire? amico, oppure colui che tu ami, perché nell'amicizia c'è di solito una reciprocità, c'è. Cioè di fatto Lazzaro non è che emerga più di tanto nei Vangeli, non fa niente, cioè sappiamo che eh, Marta si dà tanto da fare, Maria eh, fa la discepola e sta lì seduta, Lazzaro si sa che c'è ma non si sa che fa, quindi... Ehm, Innanzitutto viene definito come amico, quindi eh, si pensa che ci sia stata, immaginiamo, una reciprocità, erano amici di Gesù, quindi. Ma soprattutto qui l'Evangelista Giovanni vuole sottolineare che è l'amore di Gesù, colui che tu ami. Quindi eh, in un certo senso Lazzaro non deve fare un bel niente, deve lasciarsi amare da Gesù e in questo lasciarsi amare di, di, da Gesù mette in evidenza la forza dell'amore di Dio, di Gesù Cristo questo grande amore che è un amore fino alla fine e quindi è un po' come il discepolo prediletto no? eh, il discepolo amato che poggia la testa sul cuore di Gesù invece ehm, lì eh, Lazzaro è amico innanzitutto poi eh, dopodiché è eh, malato anche nella realtà della malattia eh, Lazzaro non fa niente cioè eh, subisce la sua malattia non se l'è cercata gli è arrivata e quindi eh, che cosa fa Lazzaro? niente, sta lì ammalato ma neanche Gesù sappiamo che fa niente per Lazzaro in quel momento lì riceve la notizia il tuo amico è malato però fa la sua strada fa quello che deve fare e però dice quella frase che ho detto questa malattia non è per la morte quindi eh, c'è una situazione di passività che vive Lazzaro e tanto più è passivo quando è morto Lazzaro non c'è più niente da fare cioè ormai è morto e nessuno più si aspetta qualcosa non c'è più niente da fare anche eh, le eh, sorelle di Lazzaro che erano tanto amiche di Gesù tanto eh, persone di fede però di fronte a questa situazione basta non c'è più niente da fare quindi eh, è importante riconoscere eh, questa, eh, questa presenza e non presenza di Gesù cioè è dentro un fatto così importante che è la morte di Lazzaro che si vede la potenza del Signore, che si vede l'amore del Signore. L'Azzaro deve essere semplicemente passivo, perché in questa passività mette in evidenza l'azione potente del Signore, che lo tira fuori dal sepolcro e lo fa risorgere. E quindi L'Azzaro è un testimone così com'è. Basta che L'Azzaro sia vivo e diventa un testimone, infatti, non solo vogliono uccidere Gesù ma vogliono uccidere Lazzaro ed è quando eh, Gesù eh, risorge eh, Lazzaro che viene presa la ferma decisione di uccidere Gesù quindi la risurrezione di Lazzaro porta automaticamente, potremmo dire, la morte di Gesù quindi vediamo come eh, Gesù eh, manifesta la sua presenza forte eh, dentro eh, la vita di Lazzaro e dentro la famiglia di questi amici. Eh, quindi mi sembrava importante no, fare questi passaggi prima di arrivare al nostro testo di oggi, perché, perché eh, il guardare in faccia la morte, come diceva il Papa, vedere come eh, Gesù vive di fronte alla morte, e poi eh, vedere come, cosa fa Paolo di fronte a un interrogativo che pone la, la comunità di Tessalonica. Quindi siamo sempre al capitolo 4, siamo ai versetti 13-18. «Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se, infatti, crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine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 Con queste parole. In questo terzo passaggio, in questo terzo tema di cui parla Paolo, vediamo che si sofferma un po' di più degli altri temi perché si rende conto che qua si tocca la sensibilità delle persone e la sofferenza che stanno vivendo. C'è questa preoccupazione per eh, eh, la condizione dei dormienti e eh, che cosa si sarà di coloro che sono morti quindi che si sono addormentati prima del ritorno del Signore vediamo che Paolo eh, usa linguaggi che fanno parte dell'apocalittica comune che sono un po' immagini apocalittiche che vivevano in quel periodo ma anche ci rendiamo conto che a un certo punto della storia eh, ebraica, no? sappiamo eh, eh, nella fase finale che eh, comincia questa realtà apocalittica: siccome eh, i giudei si sentono oppressi dai vari domini, comincia questa dimensione eh, apocalittica, no? ma anche, eh, non solo questo, questi aspetti, che sono le potenze dell'aria che combattono tra loro, no? gli angeli cattivi e gli angeli buoni. È qualcosa che è al di sopra delle nostre teste, potremmo dire, ma che ha una ricaduta sulla terra, su tutto questo. E quindi c'è dentro la tradizione questa realtà apocalittica, questa angelologia, ma anche eh, potremmo dire che dentro questa realtà di dominio eh, che vivono eh, gli ebrei eh, comincia anche una lettura eh, della risurrezione eh, se nella mentalità antica, no, vediamo anche, anche qui c'è stata un'evoluzione la eh, benedizione di Dio era vista nei figli e quindi era questa potremmo dire la risurrezione, la continuità della vita attraverso i figli e, e, i genitori continu, eh, continuavano ad essere presenti attraverso i figli e così via eh, pensiamo ad Abramo, pensiamo a tutta eh, la realtà antica eh, di Israele poi lentamente e soprattutto negli ultimi tempi si fa avanti questa lettura della risurrezione Pensiamo ai Maccabei, a tutti questi eh, problemi di testimoniare con forza la propria tradizione, la propria fede. Spesso venivano assoggettati, non potevano vivere le loro tradizioni, non potevano vivere la loro fede, non potevano celebrare. ecco Quindi tutta questa situazione di oppressione dove le persone non potevano mantenere quella che era la loro realtà, la loro tradizione, la loro fede eh, cominciano a difendersi eh, dentro una realtà del dire resistiamo e eh, dobbiamo andare avanti fino alla fine. I sette figli eh, che vengono uccisi e eh, che dicono noi non vogliamo dare il culto agli Dei. C'è eh, tutta questa realtà ellenistica che viene portata avanti anche a Gerusalemme con la costruzione degli idoli eh, le tradizioni lenistiche e così via no? poi anche al tempo dei romani ecco tutte queste dominazioni eh, potenti non solo a livello eh, di potere ma anche a livello di religione di cultura e così via e gli ebrei hanno paura di perdere quella che è la loro realtà e quindi e lentamente viene fuori l'aspetto della risurrezione cioè se noi moriamo per la fede se noi moriamo così integri in questa situazione che abbiamo conservato noi stessi vuoi che non ci saranno dopo e quindi eh, e sappiamo come c'era lo scontro tra i sadducei e i farisei su questo punto allora è dentro questo tessuto che eh, eh, vediamo poi la lettura di questa realtà. Eh, ma anche eh, questo linguaggio metaforico, possiamo dire, accompagna anche le esperienze forti di Dio, pensiamo ai Sinai, in Mosè sul Sinai, ci sono tutti questi effetti potenti: eh, il terremoto, la, il fulmine, cioè tutte eh, le caratteristiche, le rombo la voce rombante di Dio e così via, le trombe, eccetera. Eh, ma anche Paolo, quando parlerà della sua esperienza di estasi, ne parlerà anche in questi temi. Quindi è come dire, cioè non sappiamo come dire certe esperienze. Allora usiamo dei canoni comuni solo per dire che è successo un incontro con Dio, è successo qualcosa di importante in sostanza. E infine, quindi, passiamo al, al testo un po' eh, direttamente dopo questa introduzione sull'Apocalittica e sulla realtà della risurrezione. Non vogliamo fratelli lasciarvi nell'ignoranza, eh, quindi, eh, dopo tanta. Vediamo anche come c'è una gradualità, cioè quando i temi più importanti vengono verso la fine, perché Paolo non solo aveva già costruito una, realtà, una relazione di fiducia lì dal vivo con queste persone, ma anche la lettera deve avere, potremmo dire, un andamento in crescita quindi iniziamo pian pianino incoraggiamenti rendiamo grazie a Dio che cosa abbiamo fatto noi per voi e poi si arriva al dunque che cosa siete chiamati a vivere oggi e come interpretare l'oggi e non vogliamo fratelli lasciarvi nell'ignoranza cioè eh, sapete fratelli sapete fratelli sapete fratelli più volte questa consapevolezza e quindi questa consapevolezza eh, deve essere piena in un certo senso e quindi e non, non è che noi vi stiamo nascondendo qualcosa, sempre che voglia dire Paolo. A proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Paolo enuncia subito il tema e tutti sanno, perché sono loro che hanno scritto questa domanda, vogliono capire un po' meglio che cosa succede, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza c'è una situazione di pesantezza la morte è entrata nel mondo e ne facciamo spesa continuamente ma noi che siamo credenti da dove partiamo? da Cristo ovviamente se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui coloro che sono morti. Gesù è morto ed è risorto, quindi è vicino ai morti, è presente con i morti ed è presente con i vivi, con i risorti. Quindi il Signore è con tutti, non è lontano da qualcuno. Così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui coloro che sono morti. Quindi c'è questo adunata, questo essere raccolti, questo essere messi insieme. E il primo passo quindi è radunare coloro che sono morti, metterli insieme, cioè eh, si pensava allo sciolla, alla fine, all'ombra, all'essere dimenticati. No, qua non siamo dimenticati per niente perché siamo con il Signore sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo Paolo eh, fa un giuramento dice sulla parola del Signore cioè non è che vi stiamo raccontando storie. noi che viviamo che saremo ancora in vita alla venuta del Signore non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti quindi il primo aspetto è stabilire che i morti non sono abbandonati a se stessi il secondo aspetto è dire noi che siamo, saremo ancora in vita, perché come dicevo già, eh, Paolo pensa che il Signore arriverà subito a questa visione, lui. Quindi noi che saremo in vita non avremo alcuna precedenza sui morti. Cioè quelli, quelli non sono innanzitutto abbandonati, come ha già detto Paolo, ma anche noi, non è che abbiamo una precedenza, saremmo tutti con il Signore, poi dirà, no? Quindi non avremo nessuna precedenza, non c'è differenza tra i vivi e i morti, perché c'è l'unico essere nel Signore. E, e quindi è come ci fosse una grande famiglia che si raduna, che si ritrova insieme, perché il Signore stesso, e adesso usa questo è il linguaggio apocalittico proprio per dire che siamo dentro una realtà nuova che non ci appartiene è solo Dio che agisce dentro questa realtà e, a un ordine, alla voce dell'arcangelo, al suono della tomba discenderà dal cielo, cioè eh, ci sarà questa manifestazione finalmente e prima risorgeranno i morti quindi eh, coloro che eh, sono già morti e quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita e verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, tutti uniti insieme non c'è problema, siamo tutti insieme per andare incontro al Signore in alto però questo itinerario questo cammino è quel cammino che noi già stiamo facendo è come dire non, è quello che vi ho già detto come dire Paolo e così per sempre saremo con il Signore in due parole sintetizza tutto, allora i morti non sono abbandonati ma sono già con il Signore. Noi che saremo ancora in vita, dice Paolo, quando arriverà il Signore, non saremo in una situazione diversa, perché prima è il Signore risveglierà i morti e poi saremo e eh, ci saremo noi. Quindi, Paolo, come fa a spiegare questa cosa? Parte da Cristo, morto e risorto. È lui il nostro punto di riferimento. Quindi, Cristo che è morto, è entrato negli inferi, ha raggiunto tutti. Nessuno è lontano da Dio. Dio è vicino ad ogni uomo. E, e anche i viventi, coloro che troverà che sono ancora in vita, se saranno tutti, saremmo tutti con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. È come dire, sì, io vi l'ho detto, voi lo sapete già, però bisogna ricordarselo sempre, non bisogna mai eh, dimenticarselo, ma bisogna sempre rafforzarsi e sostenersi in questa eh, fede, in questa visione che saremo sempre con il Signore. Quindi Paolo vediamo come con delicatezza entra in questo tema e dà subito la risposta che i morti non sono dimenticati da Dio ma sono già quel Signore, ma anche noi siamo quel Signore e quindi c'è una reciprocità in fin dei conti e però oggi noi siamo chiamati a vivere bene a vivere questo conforto, a vivere questo sostegno reciproco con la parola di Dio. Chiediamo allora al Signore che ci illumini e ci protegga sempre e ci accompagni nel suo amore. L'eterno riposo dona loro, Signore, e spenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace, Amen.